Buon day, io sono barbuto Ma non ho la barba, oggi ho un occhiale diverso Di mia sorella, qua ci sono tutti i regali C'è l'albero di Natale, perché oggi Signore e signori, è la vigilia E mi è venuto in mente un video bellissimo Perché si sa che durante le feste di Natale Si ingrassa, si mangia tanto Si mette peso, perché c'è il pranzo Della vigilia, il cenone della vigilia Il cenone di Natale Il pranzo di Natale, oggi ho deciso Di fare una sfida, chi prende meno Peso dopo le feste di Natale Vince, e lo farò con mia sorella, che è di là che si sta preparando ecco la mia sorellina che si sta preparando ciao buongiorno buona vigilia a tutti comunque anche se questo video uscirà tipo il 27 auguri <ride> qua abbiamo la nostra bilancia c'è un po' di ci... casino. <ride> tra poco ci prepareremo cioè tra poco ci peseremo ok Martinella è pronta io sono pronto il primo step sarà scenone della vigilia della nonna Andiamo mm -hmm. Inizio a pesarmi io Mi sto pesando I ricci almeno sono 10 kg eh. mm -hmm. Allora io peso 75 con i vestiti addosso Io ho anche gli stivali Tu quanto pesi? 57 con i vestiti addosso 57 con i vestiti addosso Mi sa che io sono un po' ciccione mm -hmm. Andiamo wow, Guardate qua <ride> Ciao. Sembra un po' il Grinch Qua ci sono i panzerotti della nonna ragazzi I panzerotti della nonna Dov'è la nonna? eccola qua presi? la nonna ciao nonna li ho presi li ho presi eh. eh, dopo li prendi quando sono <ride> cotti dopo li prendiamo quando sono cotti pronti per la sfida i lambacioni i lambacioni della nonna <ride> Eh, ma per chi non sa cosa sono i lambascioni, cosa c'è dentro i eh, lambaccioni? quando usano <ride> la zambata, Poi c'è il tavolone. Di che cosa sono fatti i lambascioni nonna? Cosa c'è dentro? Sono cipolline. Cipolline? No, dentro c'è le uova, formaggio. Tutto. Tutto. Tutte le di Tutto tutte di più. Ah, qui, va. qua. Dove sono? Qua. Aspetta. aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta Guarda qua tutti i panzerotti, che gusto sono Il nonna? Prosciutto. A prosciutto li abbiamo poi. Il formaggio, a formaggio, mozzarella. mozzarella. No, qua? E un salta no. <ride> Pomodorini con le olive. Aspetta, aspetta. Pomori pomodorini con, pomodorini le con le olive. Pomodorini con le olive. <ride> Spillo, ufficio di asilo. Ciao, bello. Ciao. pronto a ingrassare tantissimo. Sì. Sì, sì. Buon appetito Buon appetito, appetito. mangiati due panzerotti eh? a testa cioè, Spagnoletti ehm. e pistacchi Ciao ragazzi <ride> Salsiccia E' dato il dolce così eh. ma buona eh, Così così eh, vai. Buona, buona. Buona, buona ha un gusto particolare prima no, a è un po' così poi dopo diventa buono va basta, basta. Pasquale, non ti fai <ride> capire i nervi se non 80 89 Aspetta, aspetta, 89 ha no, no, fatto ambo ha fatto ambo la nonna, la nonna vengono. La nonna no. ha fatto ambo no no no no no no no Oggi è Natale Buon Natale a tutti ragazzi Buon Natale Allora ieri siamo sopravvissuti alla, alla cena della vigilia Ora io mi sto facendo un bel caffè Mi sono appena svegliato, sono mezzo rincoglianito Andiamo fuori che oggi c'è un bellissimo tempo La tappa di oggi Sempre oggi, ho detto mille volte oggi Siamo di nuovo dalla nonna per pranzo Pranzo di Natale Ieri vi ho fatto vedere cosa abbiamo mangiato Abbiamo mangiato i panzerotti La salsiccia Un dolce che ha fatto mia nonna Che è tipo una pizza dolce che non ha niente a che fare con la pizza Ma semplicemente ha la forma della pizza Il tiramisù Ieri è stato, è stato assurdo Abbiamo mangiato tantissimo Oggi a pranzo mangeremo di nuovo tantissimo Scusate comunque se mi vedete un po' così Ma sono mezzero incoglionito. Mi sono appena svegliato Mamma passione fotografa Martina passione fotografa No, non sta a fotografare Non spiegarla così Ci va tutti a pescare oggi Questo cappellino mi ha regalato mia sorella per Natale questo cos'è? Carciofi Carciofi Come adesso è cucinata la nonna qua La lasagna No, non si vede Non si vede Dove con le... Finocchioni Signori e signori eh. Donne e bambini Eccola che si è presa, eccola che si è presa è partita. è partita. è partita proprio lei La sta per tirare fuori Oh Olè Questa è la lasagna della nonna E cioè, poi cosa abbiamo? Poi pure cosa pure abbiamo? Pure No. finocchioni ah, Aspetta c'è altro, c'è altro qua Pizzaiola, ma. pizzaiola Ah pure l'insalata, vabbè questa qua è leggera Allora la foto vai, facciamo la foto Dai Stai sorridendo nonna? Sì eh, eh. Sta per scattare, uno, due Tre no, Lasagnone Prego cara Piccolo aggiornamento, non ce la faccio più la tua oh. Oh. ma ti pare che le bucce delle prendi tu <ride> stagne sbucciate dalla sorella <ride> sono più buone <ride> hai capito? grazie non le scelgo bene ok oggi è la mattina del 27 dicembre ho passato queste feste a mangiare in questo video vedrete solo cibo io che mangio vari cibi cibo cibo tanto cibo tutto cucinato a pure da mia nonna quindi ahimè è arrivato il momento di pesarsi nulla quindi noi ci vediamo domani con un prossimo video perché ogni giorno è un nuovo video fino al 31 iscrivetevi al canale se non siete iscritti e commentate con hashtag nuovo iscritto se siete nuovi andiamo a pesarci ci siamo è il momento della verità oh. sono 76 e mezzo ho preso un chilo e mezzo <ride> Un chilo e mezzo Ho preso un chilo e mezzo No, te sei matto, quanto hai mangiato? Eh, ho mangiato tanto eh Che porca vacca. Prego principessa, tocca a te È il momento, vediamo Quindi io ho preso un chilo e mezzo Prego oh. Ehm, io sono uguale a sei uguale prima Sei come sei uguale a prima? <ride> come sei uguala prima? Eh, sì Non mi toccare, lui. <ride> Non <ride> è giusto <ride> bene questa sfida l'ha vinta mia sorella non ha preso neanche cioè guardate che modella guardatela lei ha mangiato più o meno quanto ho mangiato io ma non è ingressata ok ok ok così quindi bene ci vediamo domani con un prossimo video mia sorella ha vinto la sfida e io devo mettermi a dietro guardate qua Ah, maledizione che trabocchino ciao